L'oggetto dell'incontro dell di questa mattina è l'iniziativa per un New Deal per l'Europa, questa proposta di iniziativa dei cittadini europei per un piano straordinario di sviluppo sostenibile e per l'occupazione in Europa, cosa che ben eh, conoscete. Eh, lo scopo del convegno è di fare il punto su questa iniziativa, discutere ancora una volta le ragioni e mi sembra che cada in un momento dove effettivamente la questione di un cambiamento di passo, di orientamento delle politiche economiche europee sia sempre più all'ordine all del giorno, eh, tesi dell'austerità cosiddetta espansiva eh, con sortire ironia penso eh, sono sempre più livello eh, in discussione e avanzano varie proposte appunto, di un cambio di orientamenti che ponga l'accento come chiede la, la gravissima crisi in cui siamo immersi sulla crescita sullo sviluppo di qualità nuova sull'occupazione e sul lavoro quindi cade in un momento in cui il dibattito è aperto e quindi è necessario che i cittadini ma le forze sociali, le forze politiche si facciano eh, promotrici appunto e eh, sostenitrici di questo tipo di ricerca di unico. Questa mattina abbiamo chiamato appunto a confrontarsi su questo tema che sarà introdotto dal professor Bucciolelli Levi eh, un certo numero di parlamentari dell'area del nord ovest appunto perché il Parlamento europeo è un che oggi, anche dopo il Trattato di Lisbona, ha maggiori poteri e sarà chiamato, come sapete in questi giorni è chiamato, a validare la nuova Commissione europea eh, tra le proposte che sono state profilate sia come secondo me in modo ancora vago dal nuovo Presidente in petto, cioè quello appunto di un piano straordinario di investimenti eh, che lui ha annunciato, quindi i parlamentari europei mi auguro, non sono certo, che durante le audizioni dei commissari per validare la commissione poi portare la commissione sosterranno con forza in, in un modo o nell'altro questa linea di sviluppo e poi, poi abbiamo chiamato in particolare i sindacati eh, torinesi che fanno parte del Comitato Promotore eh, perché anche la Confederazione Europea dei Sindacati di cui fanno parte è da tempo sostenitrice di, questo, di questa svolta nella politica economica e proprio lunedì a Roma, tra parentesi, eh, ci sarà un vertice europeo dei sindacati, eh, di tutti i sindacati ospitati dal Cicigliano e dal appunto per sottolineare questa necessità di questa svolta e di questo cambiamento. È cioè dentro questo filone che si colloca l'iniziativa dei cittadini europei e naturalmente abbiamo invitato, sono presenti in qualche modo padroni di casa diciamo e, e le associazioni che oltre ai sindacati compongono il comitato eh, per l'inizio in questo caso di Torino e del Alla fine se saremo d'accordo c'è una proposta che è stata già distribuita eh, per un appello ulteriore che confermi l'impegno per l'iniziativa dei cittadini europei per il piano di sviluppo sostenibile per l'occupazione. Però, giusto cominciare con i eh, saluti, sono molto lieto di salutare il professor Umberto Morelli che rappresenta qui il rettore magnifico dell'università e l'assessore Giovanni Ferraris che rappresenta la regione, a loro due in sequenza, do quindi la parola, professor Morelli. Quindi il rettore Gianmaria Ianni si scusa di non poter partecipare a questa iniziativa, ma è stato trattenuto in rettorato da un concomitante impegno. Nel portare il saluto del rettore e dell'università a questa iniziativa io voglio ricordare l'adesione costante e ininterrotta dell'Università di Torino alle iniziative europeiste. A partire addirittura dal 1950 quando l'allora l'UEF, di data da Piero Spinelli lanciò la campagna per il patto federale. Il rettore dell'Università di Torino di allora, Mario Allara, firmò la petizione e aprì le porte dell'Università per la raccolta delle firme. E così fu alla fine degli anni 60, quando i federalisti lanciarono l'iniziativa di raccogliere le 50.000 firme per l'iniziativa presentare una legge di iniziativa popolare per l'elezione diretta eh, del Parlamento Europeo unilaterale in Italia, allora ero appena, appena entrato in università ma se ricordo bene Lucio Levi e Sergio Pistone raccoglievano le firme sulle gradinate dell'allora Palazzo Nuovo. E poi alla fine degli anni Ottanta il Rettore di Anzani, l'Università di Torino fu tra le prime ad aderire al programma Erasmus e poi negli anni Novanta con il Rettore Bertolino l'Università aderì a un'altra manifestazione federalista che era quella del Comitato per la Costituzione Europea. No? bene quindi con molto piacere porto il saluto voglio ricordare questa iniziativa si inserisce nella tradizionale politica dei movimenti federalisti che è quella di costruire l'Europa dal basso cioè accanto all'iniziativa dei governi i federalisti hanno sempre cercato di far partecipare i cittadini i popoli europei alla costruzione dell'Europa per sottolineare il carattere democratico popolare della costruzione europea io mi auguro che questa iniziativa abbia successo Ciò che mi sembra che oggi manchi è la leadership europea, a differenza degli anni 50 quando partì il processo di integrazione europea c'era una leadership cui nomi erano Schumann, Monnea, Denauer, De Gasperi, Spacca, Inaudi e così via andiamo avanti con Giscard Stein e Schmidt per lo SME per finire ahimè per finire con Mitterrand, Kohl e Delors, col progetto di moneta unica a mio giudizio è stata l'ultima generazione non a caso la generazione che aveva avuto l'esperienza della seconda guerra mondiale e quindi e che era molto motivata dall'esperienza della guerra a costruire l'Europa dopo i grandi che hanno fatto la moneta unica, a mio giudizio è una leadership europea al livello di questi personaggi è mancata. Auguro buon lavoro a questo convegno e soprattutto un successo all'iniziativa e che l'iniziativa popolare incontri possibilmente anche l'iniziativa dall'alto, l'iniziativa dei governi e che si possa concludere l'Europa è inutile ricordare che ha bisogno di sviluppo. Buon lavoro. Grazie. Mi domando solo se Vito Galli ha ricordato i trascorsi anche di alcuni presenti eh, sulle allenanze dell'università, se non posso, il Comitato non potrebbe avere, come dire, accoglienza nello spazio universitario, forse il partito, avuto, da questo punto di vista potrebbe essere importante. Prego Assessore Ferrazio. Grazie, con mio piacere, porto i saluti della Regione Piemonte, il suo Presidente che mi ha pregato di venire, di essere il suo portavoce per questa giornata e per condividere insieme Regione e Movimento Federalista europeo questa iniziativa saluto il Presidente eh, il Dottor Levi saluto i relatori saluto tutti voi vedo anche le, le rappresentanze sociali eh, presenti il mm, convegno il convegno di oggi Credo e saluto anche tutti i presenti, soprattutto mi auguro e auspico che eh, arrivino perché era un po' difficile anche trovare la sala a meno che non è che fuori. Quindi è una, è una eh, Quindi penso che sia anche questa la causa. E eh, eh, sono anche speranzoso e fiducioso che arrivino gli in interlocutori della, della, della, della, del nostro Parlamento europeo, che sono poi coloro in qualche modo portano avanti le istanze che voi oggi eh, rappresentate. Un convegno, quello che andiate, andate adesso a, mh, a celebrare, per cui esprimo il mio personale e il Presidente apprezzamento, testimoniato anche dalla presenza qui in università e eh, per cui eh, oltre ai saluti che prego di portare a mani di direttore, la prego di, di condividere proposta che è stata appena fatta eh, che potrebbe in qualche modo anche sensibilizzare il materiale umano la, la presente nella università che poi è la fucina eh, da cui partono iniziative come, come questa iniziative che non possono ripeto non trovare condivisione anzi devono essere incoraggiate poiché sono esempio di vera aggregazione di partecipazione democratica. Cittadini che decidono di essere, come in qualche modo lo sono anche io, in una, in una palestra, parte attiva, coattori dei processi decisionali e che propongono un modello di condivisione dei processi democratici che andrebbe esteso ad ogni livello di volo. per quello che il Piemonte è avanzata questa iniziativa perché si è fatta qua, si sta facendo, sta cercando di fare io ho un'esperienza torinese, amministratore ma adesso regionale e vedo che lo statuto della regione, così come quello della città, riconosce, valorizza il coinvolgimento della parte, della società, dei cittadini, degli enti locali, alle scelte politiche che vuole, che si avvia a fare. E questo lo facciamo, peraltro, il pomeriggio sono in Germania, domani siamo a Cuneo, il Presidente, tutti gli assessori, viviamo il territorio, ma lo vogliamo fare anche attraverso dei, dei, degli strumenti, che permettono indipendentemente dal fatto che lo vogliamo vivere di partecipare, che sono, di tener conto, quelli che prevede lo Statuto della Regione, l'iniziativa popolare e degli enti locali, il referendum abrogativo o consultivo, l'interrogazione, la petizione, la consultazione popolare, ma ancora il referendum statutario, il referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni adesso poi si deve parlare per la riduzione dei comuni previsti peraltro dalla nostra costituzione negli articoli 123 e 133 UD for Europe un piano europeo straordinario per lo sviluppo e l'occupazione questo è il titolo del convegno un'iniziativa forte di alto profilo politico istituzionale che deve poi trovare concretezza alto livello anche culturale, ma che deve trovare concretezza e non vuole essere solo un pensiero, per quello che ho eh, l'esigenza, eh, abbiamo l'esigenza che mm, arrivino gli europarlamentari. Non vuole essere solo un pensiero perché? Perché vogliamo rappresentare bene il vostro appello di non voler essere più disposti ad accettare un'Europa come quella che abbiamo oggi, un'Europa della disoccupazione, del lavoro precario e sottopagato anche a livelli salariali, del taglio delle de, chiamiamole protezioni sociali che, di cui oggi eh, purtroppo ce ne bisogno eh, non lo si dice eh, con. Eh, lo si dice con ragione, con ragione eh, da quello che succede successo, per quello che era quello che viviamo, lo vedi tutti i giorni. Non lo si dice più solo come battuta, lo si vive nel quotidiano questa, questa situazione. Della povertà crescente, del declino economico, forse anche sociale. Detto inizi della fine delle speranze. No? noi non lo vogliamo in Europa così voi la state rappresentando nel modo migliore vi sono grato concludo con una frase eh, che vuole essere di speranza in qualche modo e di invito eh, ricordando Romano Podi che proprio in relazione all'Unione Europea diceva o noi abbiamo un'Unione Europea forte che abbia anche le sue risorse per fare lo sviluppo sostenibile, oppure l'Europa perde la gara, siccome io sono anche assessore allo sport, che lui dice buon lavoro. Grazie assessore Ferrari e del suo saluto anche a nome del Presidente della Regione, il Chiumarino, il trascorso europeo, lo abbiamo per l'uno dimenticato e quindi ci attendiamo anche da, da Chiamparino, Presidente della Conferenza Stato-Regione, del che abbiamo a un lato Fassino, Presidente dell'ANCI. L'ANCI è tra le organizzazioni che hanno aderito all'iniziativa dei cittadini europei. Chiamparino in questa funzione ci aspettiamo anche dalle istituzioni locali eh, un'attenzione un e un sostegno a questa iniziativa. Grazie ancora. A questo punto penso che possiamo entrare in media stress eh, con la relazione introduttiva di Lucio Vecchi. Prego. Grazie. Il dibattito che si sta svolgendo in Europa eh, sul modo di uscire dalla crisi ricordo che la crisi oramai dura da sei anni è polarizzato attorno a due posizioni da una parte c'è il neoliberalismo e dall'altra il populismo il neoliberalismo è l'ideologia della globalizzazione senza governo di cui anche l'Europa è parte l'Europa è un'avanguardia nei tentativi di governare Mercato, un mercato internazionale, però costitui, ha costruito una moneta senza governo, senza istituzioni politiche, senza bilancio, quindi eh, non può combattere eh, in modo adeguato le grandi eh, oligarchie finanziarie che si sono formate eh, a livello globale, non ha tutti eh, gli strumenti di fronte al predominio delle grandi oligarchie finanziarie c'è un vuoto di potere gli stati, anche i più potenti anche gli stati uniti non hanno strumenti adeguati per controllare sottoporre al loro controllo solo la politica può attivare i meccanismi Correttivi di questo, di questo processo. E eh, l'Europa, eh, se eh, progredisce verso l'unificazione politica, quindi verso un'unione federale, può rappresentare per il mondo una riscossa, eh, il tentativo della politica di riprendere il sopravvento sui mercati. Dall'altra parte c'è il populismo, il populismo rispetto all'idea che i mercati si possano autoregolare ha la consapevolezza che è la politica che deve cercare di controllare i mercati, però sbaglia il soggetto politico che può fare questo, cioè predica il ritorno alle sovranità nazionali e quindi non dà una risposta adeguata ai problemi. Pensate che eh, con i piccoli governi nazionali dell'Europa, ritornando appunto alle monete, alle sovranità nazionali, sia possibile combattere le grandi concentrazioni di potere economico e finanziario a livello globale. Quindi bisogna puntare sulla politica. E la risposta federalista è... Al suo, al suo significato ultimo è quello che eh, sta scritto nel manifesto di Ventotene che solo la politica può dare una risposta alle distorsioni del mercato solo la politica può fornire quei beni pubblici che eh, eh, il mercato non può offrire il mercato fallisce no? nel, nel gergo degli economisti grossissimi, si parla del dei fallimenti del mercato. Il mercato non è in grado di eh, garantire beni pubblici come la piena occupazione o la protezione dell'ambiente. Ecco. Solo la politica può dare una risposta di questo tipo. Ora il dibattito, come, come voi sapete, è eh, un dibattito molto acceso, eh, sempre più, più duro, eh, è quello tra... L'alternativa tra crescita e stabilità. Negli anni scorsi eh, il problema del debito, della difesa dell'euro, quindi della stabilità monetaria, della Banca Centrale Europea che deve garantire la stabilità dei prezzi e combattere l'inflazione, eh, sono stati al centro della delle preoccupazioni del mondo politico, economico e sociale. Però eh, si è visto che l'obiettivo della stabilità da solo non consente di uscire dalla crisi. La stabilità da sola non eh, è un obiettivo sufficiente a uscire dalla crisi. Abbiamo 26 milioni di disoccupati. Eh, la recessione oramai ha coinvolto anche la Germania. Quindi le ricette che sono state eh, attivate non si sono dimostrate sufficienti anche se certamente eh, non siamo certamente noi federalisti a dire che la disciplina di bilancio non è un valore da difendere la disciplina di bilancio è un valore da difendere eh, eliminare progressivamente il debito soprattutto l'Italia eh, è il secondo paese per eh, dimensione del debito, la percentuale del debito rispetto al PIL tra i paesi dell'Unione Europea, cioè segue la Grecia. Ridurre il debito e tendenzialmente eliminarlo attraverso quello che stabilisce il fiscal compact, cioè il pareggio di bilancio, è un obiettivo da perseguire da perseguire perché è un obiettivo di giustizia, di giustizia il debito significa che la generazione presente addossa sulle generazioni future cioè sui nostri figli e sui figli dei nostri figli il debito che noi abbiamo accumulato questo è ingiusto questo è ingiusto, è ingiusto e deve essere eliminato però questo non basta questo lo dobbiamo dire chiaramente è liscia. New Deal for Europe che noi promuoviamo serve a colmare le lacune e i limiti della visione rigorista che ha caratterizzato le politiche economiche dei paesi europei al rigore bisogna affiancare la crescita lo sviluppo in particolare lo sviluppo sostenibile cioè uno sviluppo che non danneggi l'ambiente ma che protegga Ehm, il patrimonio eh, ambientale e allora appunto io credo che va sempre ricordato in queste occasioni in cui si discute del dilemma crescita sviluppo quella formula eh, aurea che ehm, era solito usare Tommaso Padovaschioso la disciplina di bilancio è un compito che incombe agli stati sono gli stati che devono ehm, Appunto, rispettare i, i parametri di Maastricht, cioè il 3% del deficit sul PIL e il 60% del debito. Eh, e, e questi, appunto, questo lo devono, fare, lo, lo devono fare gli Stati. Ma lo sviluppo, la crescita è un compito che è all'altezza soltanto dei, dei poteri, delle capacità e delle dimensioni eh, dell'Unione Europea. Come, come si può pensare di eh, promuovere lo sviluppo con un'economia che è integrata a livello europeo con una moneta unica ecco, per questo che appunto, noi pensiamo che eh, non, ci sia alternativa, non ci sia alternativa a un piano europeo straordinario per lo sviluppo sostenibile dell'occupazione ora, appunto, quello che eh, abbiamo, ci hanno dato i governi fino ad oggi è stato austerità senza sviluppo senza equità e senza democrazia eh, quindi sono questi tre elementi che eh, il, la nostra proposta politica vuole eh, colmare eh, queste lacune che le politiche economiche perseguite finora eh, non ci hanno dato lo sviluppo eh, l'avete visto l'ultimo bilancio pluriennale dell'Unione Europea invece di aumentare le risorse del bilancio le ha, le ha ulteriormente ridotte sono scese al di sotto di quella mis miserevole eh, percentuale dell'1% rispetto al PIL europeo bisogna invertire questa tendenza senza equità senza equità perché eh, per eh, tamponare eh, il disastro della, della crisi finanziaria ed economica, le risorse dei bilanci nazionali sono andate eh, verso il salvataggio delle banche e queste risorse le hanno pagate eh, con le tasse i e risparmiatori. E quindi sono stati i salariati, gli stipendiati che soprattutto hanno provveduto a eh, far fronte a questa emergenza certamente eh, un'economia eh, moderna non può funzionare senza un sistema bancario e finanziario però appunto eh, il modo che è stato utilizzato per eh, affrontare questo problema è stato iniquo terzo, senza democrazia il fiscal compact il eh, meccanismo europeo di stabilità il cosiddetto fondo Salvastato, sono stati approvati in una situazione di emergenza con un trattato internazionale quindi escludendo il Parlamento europeo escludendo ogni regola di eh, democrazia eh, rappresentativa ecco, quindi è per questo che noi vogliamo attivare questo strumento inedito di democrazia partecipativa che è l'iniziativa dei cittadini europei un milione di firme possono permettere di presentare un atto legislativo alla Commissione europea Ecco, quindi oggi ci conforta il fatto che è quasi unanimemente accettata l'idea che la priorità del momento è la crescita è lo sviluppo sostenibile. Eh, ci vuole un piano di investimenti. Noi abbiamo fatto questa campagna oramai da circa sei mesi e abbiamo visto che le adesioni a questo obiettivo sono continuamente cresciute. Tutti nel mondo politico, economico e sociale conoscono la nostra proposta. Nella campagna elettorale europea. I leaders dei partiti europei hanno aderito a, a, questo, a questa proposta eh, del New Deal for Europe, eccetto Juncker, il quale si è scritto prima delle elezioni dicendo che si sarebbe pronunciato dopo le elezioni europee, essendo lui il candidato eh, a diventare Presidente della Commissione, come poi eh, realmente è avvenuto. E di fatto, anche se non ci ha scritto una lettera, personale eh, al nostro presidente eh, ci ha risposto con eh, il discorso in cui eh, ha ricevuto l'investitura da parte del Parlamento europeo quel discorso è stato caratterizzato dalla eh, proposta di attivare un piano triennale di 300 miliardi di euro per eh, investimenti investimenti per rilanciare l'economia, per affrontare il problema dell'occupazione per affrontare il problema della, dell il problema delle, della competitività dell'economia europea rispetto ai giganti che stanno emergendo nel, eh, nel panorama politico internazionale ecco quindi c'è un, un amplissimo schieramento nel Parlamento europeo di forze che vogliono lo sviluppo. Il dibattito oggi è su come, quali risorse eh, bisogna utilizzare per eh, rilanciare eh, lo sviluppo, affrontare il tema dell'occupazione. Ecco, e qui è su questo punto. Ora, come voi sapete, l'iniziativa dei cittadini europei propone tre cose molto semplici una tassa sulle transazioni finanziarie, una tassa sulle emissioni di biossido di carbonio e degli Euro Project Bonds per finanziare un piano di investimenti nella modernizzazione delle infrastrutture di, di trasporto, informatiche, eh, di, di circolazione eh, dell'energia eh, elettrica e, e gasdotti, oleodotti e via dicendo, finanziare la ricerca, lo sviluppo, l'innovazione del nostro sistema produttivo in modo da dare una spinta all'economia europea nella direzione di, dell'affermazione dell'economia, della conoscenza, della rivoluzione scientifica e tecnologica che ormai coinvolge tutto il mondo in cui l'Europa a causa della sua divisione politica e della, sua, della mancanza di economia di scala è rimasta indietro rispetto al resto del mondo e quindi voglio soprattutto concentrarmi sul progetto che è sul tappeto, è quello più avanzato cioè la tassa sulle transazioni finanziarie è stato presentato eh, da 11 paesi stati dell'Unione Europea una proposta di attivare una cooperazione eh, rafforzata eh, per attivare la, la tassa sulle transazioni finanziarie quindi il, il progetto è eh, in una fase eh, avanzata diciamo però appunto, il problema cruciale non è ancora è stato deciso cioè i proventi della tassa sulle transazioni finanziarie devono andare ai bilanci nazionali o a un fondo europeo certo noi sosteniamo che debba andare a un fondo europeo per affrontare il problema dell'occupazione soprattutto della disoccupazione giovanile però appunto per il momento i governi sono orientati a versare il gettito di questa tassa nei bilanci nazionali e quindi questa sarebbe una delle solite eh, risposte intergovernative che eh, non sono all'altezza del, della sfida che noi dobbiamo eh, lanciare, perché se si realizza questo fondo eh, speciale eh, per eh, lo sviluppo e l'occupazione si, si, si apre una, una breccia eh, nel, nei bastioni della sovranità nazionale, cioè si crea l'embrione di un bilancio eh, per i paesi dell'eurozona. Quindi si eh, crea eh, qualcosa che in futuro potrà diventare eh, il bilancio, un bilancio dei paesi dell'eurozona capaci di fare fronte alle grandi sfide della, di fronte alle quali si trova l'economia europea ecco, concludo dicendo un'ultima cosa che non è la meno importante cioè un piano di questo genere che si propone di affrontare i grandi temi dello sviluppo, della competitività dell'economia europea della disoccupazione è un piano, è l'unico, l'unica risposta che si può dare alla disaffezione che eh, i cittadini hanno manifestato ancora una volta nelle ultime elezioni europee verso il progetto europeo. Eh, sapete, la, la percentuale dei votanti è ancora scesa nelle ultime elezioni europee, siamo al 43% dei cittadini, quindi sono... Sono 15 anni che oltre la metà dei cittadini europei non vanno più a votare per il Parlamento europeo. E questo è, deve eh, allarmare le coscienze democratiche. Ora, questo progetto è una risposta, è un modo di eh, riconquistare o tentare di riconquistare il consenso dei cittadini verso il progetto europeo. Riconquistare... Quel, quei valori di solidarietà tra, eh, tra paesi, tra stati, tra, tra classi sociali, tra cittadini. Quindi eh, fare del, dell'occupazione e dello sviluppo il punto attorno al quale si ricostituisce la solidarietà tra, tra i paesi europei. E naturalmente eh, l'obiettivo a cui noi puntiamo è eh, una... Eh, attraverso questa proposta di un bilancio dei paesi dell'Eurozona finanziato da queste nuove tasse, muoversi verso una riforma costituzionale dell'Unione Europea, quindi verso un processo, l'attivazione di un processo costituente. Come voi sapete il Parlamento Europeo ha il potere, la base del trattato di Lisbona di promuovere eh, un progetto costituzionale che eh, poi dovrà essere percorrere tutte le tappe della ratifica eh, da parte mm, del, eh, dei governi nazionali di una conferenza intergovernativa. Quindi noi puntiamo a un sbocco costituente di questo, di questo processo, Quindi, questo, Lì c'è l'iniziativa New Deep for Europea è l'innesco di un processo che dovrà ehm, poi portarci eh, a una revisione eh, profonda, a riscrivere eh, addirittura il trattato di, di risposta. Ora appunto, la conclusione a cui noi vogliamo giungere in questa mattinata di discussione è concludere con questa, questo dibattito con un appello al Parlamento europeo. Eh, cioè la proposta che c'è in, in questo documento, che è stato fatto circolare, eh, è di costituire una rete di parlamentari europei a sostegno del progetto New Deal for Europe. Eh, quindi, eh, questa, questa rete di parlamentari europei dovrebbe in qualche modo interloquire con il presidente Juncker e oggi in questi giorni sono in corso le audizioni dei commissari da parte del Parlamento europeo questo conclude, tutto questo si concluderà poi con la, la fiducia del Parlamento europeo dopo questo esame dei commissari nei confronti della Commissione e quindi uno dei pezzi forti delle proposte di Juncker è il piano di, eh, per 100 miliardi di euro per i tre anni e su questo eh, Juncker dovrà pronunciarsi e chiarire eh, come finanziare questo piano ecco. Quindi nel Parlamento europeo c'è un dibattito in cui per la prima volta il Parlamento europeo e diventa protagonista. Il Presidente della Commissione non è più stato designato attraverso conversazioni eh, segrete eh, tra eh, i governi, ma è emerso attraverso un braccio di, di ferro tra eh, il Parlamento europeo e il Consiglio europeo, cioè i governi nazionali, il braccio di ferro in cui il Parlamento europeo ha fatto prevalere la tesi secondo cui il Presidente della Commissione è colui che ha ricevuto la maggioranza dei voti dei cittadini europei nell'elezione e su questo tutti i gruppi politici del Parlamento europeo sono stati d'accordo, che il candidato doveva essere Juncker perché il suo partito era quello che aveva ottenuto il maggior numero di voti. Naturalmente siccome questo partito non ha, non ha la maggioranza, allora si è costituita una coalizione che sostiene questo, eh, il Presidente e quindi c'è un programma e in questo programma c'è appunto il piano di 300 miliardi. Ora, c'è un punto che non è ancora ben chiaro nel piano di Juncker, come si finanzia questo piano, come si finanzia e appunto, le, le proposte che sono, erano contenute nel suo discorso, cioè attingere a schiare il fondo del barile del magro bilancio dell'Unione Europea o attingere alle risorse della Banca Europea degli investimenti non è sicuramente una risposta sufficiente. Quindi è su questo punto e in particolare poi sull'iter della tassa sulle transazioni finanziarie che dovrà arrivare il chiarimento. E quindi la manifestazione di oggi è un contributo a eh, dare una spinta decisiva verso eh, un piano che eh, sia effettivamente che sia efficace e, e, e sostenuto eh, da una forte volontà politica. Vi ringrazio Grazie, Lucio con la consueta chiarezza eh, non solo motivato l'iniziativa del New Deal for Europe eh, per questo, sul piano economico, ma anche eh, giustamente sottolineato come possa essere l'innesco di una diversa stagione cioè anche politica per quanto riguarda il futuro dell'Unione. E ha chiamato in causa giustamente il Parlamento Europeo come uno degli attori, degli attori centrali, di questa, di questa svolta sul terreno dello sviluppo dell'occupazione e poi i futuri sviluppi dell'integrazione europea. E allora abbiamo con noi, eh, questa mattina, ti devo ringraziare, eh, alcuni rappresentanti del Parlamento europeo, alcuni eletti italiani al Parlamento, eh, Parlamento europeo che inviterei a sedersi qui eh, al mio fianco per. Eh, Dar vita, per, per dar vita a uno scambio di punti quindi saluto uh, Alessia, Alessia Mosca del partito socialista europeo l'onorevole Salini del partito popolare eh, europeo e poi abbiamo la dottoressa Pistone che rappresenta Mercedes Bresso che purtroppo per un incidente domestico si risolva non suo, ma insomma di uno suo familiare si risolva rapidamente positivamente e, e rappresenterà appunto Mercedes e poi abbiamo Riviera Allotto che rappresenta Monica Falsoni dei, dei verdi europei come diceva Lucio oh, un momento fa, come Lucio, un momento fa eh, praticamente tutti gli argomenti diciamo in testa di Easter del, del, eh, dei, dei partiti rappresentanti al Parlamento che hanno concorso alla campagna elettorale hanno risposto dando un segnale di assegno, di condivisione, di sostegno all'iniziativa eh, del vice del New Deal eh, for Europe. E allora adesso intanto di passare alle parole fatte. io vorrei eh, prima di dare loro la parola per vedere come reagiscono, sottolineare ancora due punti innanzitutto come diceva Lucio nella proposta di Juncker per quanto ancora varia, secondo me, di un piano di investimenti di in 300 miliardi eh c'è una pista eh, che come dire, coincide, può coincidere con la, con la nostra proposta e quindi sta molto al Parlamento europeo nell'occasione delle audizioni sarebbe assolutamente decisiva ma anche dopo vedere come si riempie e come si sostanzia questa iniziativa. Io devo solo dire che sono un po' preoccupato, appunto, non diceva Gesaluzzo, perché se non vado errato, non meno di due anni fa, a un Consiglio europeo giugno, di giugno 2012, a alcuni pare, e, e eh, strappò un'iniziativa di investimento di 120 miliardi. Quando poi andammo a vedere cosa c'era dentro, scopriamo che di aggiuntivo c'erano 10 miliardi, tutto il resto era riciclo, come spesso succede nelle finanze europee, di fondi. Quindi parliamoci chiaro: o sono 300 miliardi aggiuntivi, allora poi si può discutere, o se si tratta di un maquillaggio, di, un, di una riorganizzazione di fondi già presenti, non ci sta. E l'altra cosa, mi sembra che il bilancio europeo è stato messo giustamente sotto, sotto critica eh, anche nel, nel, nell'intervento di Lucio e, e, e non solo per la sua parenza, la sua rispetto, anziché andare avanti siamo praticamente andati indietro. Io ricordo, quando oh, sono più giovanissimo, qualche anno fa, c'era <ride> un <ride> comitato Duca o una roba del genere che sosteneva che meno del 3% del Prodotto Interno Nordto. Eh, cioè, non ha nessun effetto macroeconomico, è soltanto una questione di, di ordinaria sì. amministrazione. A metà mandato, se non vado errato, c'è una revisione dell'attuale bilancio. Il Parlamento è stato un po' sconfitto su questo, su questo bilancio attuale. Cioè, un po' sconfitto forse non si è battuto con sufficiente coraggio. Però ha ottenuto che ci fosse, mi pare, nel 2016, posso sbaglio di un anno, una revisione di medio termine. Beh, anche quello ha un'occasione per dire che le nostre due picchie secche non si possono fare più un po' queste di risorse alle quali la tassa nazione finanziaria altre fonti eccetera e soprattutto di volontà politica. Allora, sulle risorse non credo che possiamo chiedere ai nostri amici europarlamentari di dare una loro risposta, ma sulla volontà politica sì, Comincerei da Alessia Mosca. Sì, io vi ringrazio anche perché poi purtroppo come avevo anticipato devo scappare, quindi mi scuso in anticipo perché sono in attesa a un altro dibattito sempre sulle questioni europee qui eh, a Torino. Eh, ma mh, avevo molto piacere a essere oggi, a portare anche il, nostro, il mio e il nostro contributo rispetto alla, alla vostra iniziativa eh, e vado subito quindi a cogliere gli stimoli che sono stati messi sul tavolo cercando di dare alcune indicazioni sia politiche sia pratiche rispetto all'azione che stiamo portando avanti. Eh, sono stati toccati eh, alcuni punti precisi, dicevo, eh, a partire proprio dal piano di investimenti che è la, la, eh, il tema sul quale eh, noi abbiamo posto la condizione per dare il nostro assenso e quindi votare positivamente al Sostenere la presidenza Juncker della nuova commissione. Quindi, questo per noi è il punto di rimente rispetto alla, eh, proprio al sostegno complessivo. E visto che siamo in questa fase, in questi giorni, nella discussione sui commissari, noi stiamo chiedendo a ogni singolo commissario di specificarci che cosa significhi. E il punto vero è quello che veniva sottolineato prima, cioè noi non ci accontentiamo di una ehm, make up. Eh, che eh, chiami in modo diverso risorse che sono oggi esistenti e quindi proprio per questo stiamo chiedendo che prima del voto complessivo sulla Commissione, oltre che a ogni singolo commissario, ci venga detto, nello specifico, da dove vengono prese queste risorse. Eh, stiamo quindi in un processo, perciò non posso dirvi più di questo perché stiamo attendendo le risposte, il processo delle audizioni è in atto proprio in questi giorni, si concluderà a metà della prossima settimana o alla fine della prossima settimana perché forse come avrete visto alcuni commissari non hanno passato l'esame e quindi sono, eh, saranno riesaminati e saranno eh, valutati successivamente, perciò probabilmente il processo di audizioni si allungherà, questo anche perché credo sia stato importante che il Parlamento abbia davvero fatto sentire che non è un passaggio questo formale, è un passaggio sostanziale che sta ottenendo almeno per adesso qualche cambio di posizione, o comunque potrebbe addirittura portare alla bocciatura di qualche, di qualche commissario da qui ai prossimi, ai prossimi giorni. Sul punto più politico su cui il Parlamento è chiamato a, fare una, a prendere una posizione anche più, ancora più diretta è proprio quello del bilancio e su questo noi non solo stiamo lamentando il fatto che su quel passaggio della riduzione eh, delle risorse, noi effettivamente come, come Parlamento abbiamo avuto una sconfitta, c'è stata una sconfitta, il Parlamento come sapete, è un, il Parlamento ha sempre sostenuto un mantenimento di un livello minimo che fosse quantomeno sopra, noi avevamo chiesto ben di più, 1,24 come minimo di eh, risorse eh, per l'Unione Europea, in realtà si è andati, ma, ma il, il nostro minimo... Eh, accettabile a che non si andasse mai sotto l'1% e adesso rischiamo invece di scivolare sotto. Ecco, noi ehm, stiamo su questo impostando la nostra, eh, la nostra azione e tra le richieste che stiamo facendo, proprio per cercare di sanare quella sconfitta che abbiamo avuto, c'è cioè quella di anticipare ulteriormente la revisione delle, ehm, del bilancio e una riflessione sulle risorse proprie. Non al 2000, che oggi è fissata per il 2016 e chiediamo che venga anticipata come prima azione, quindi a partire dal nuovo corso che si apre con il primo novembre del, eh, del 2014, quindi che sia uno dei punti su cui da subito ci si possa interrogare, anche in connessione con questo piano dei 300, dei 300 miliardi. Queste diciamo le questioni più specifiche che sono in discussione, però volevo fare un commento generale, poi mi taccio non la voglio fare lunga perché lascio spazio agli altri, però ci tengo ad un commento un po' più generale rispetto all'andamento complessivo, perché questi piani, la riflessione sul, sugli investimenti, la riflessione sul bilancio sono tutti piani che vanno nella direzione di capire che cosa noi vogliamo davvero di questa Europa. Noi siamo a, ad un momento, lo si dice spesso, ma mai come in questo momento, siamo, siamo in una fase di, eh, di video eh, e lo dico anche alla luce degli ultimissimi passaggi della Banca Centrale Europea che stanno dimostrando non solo parole ma nei fatti che con le sole azioni di Mario Draghi e della Banca Centrale Europea, che certamente ha salvato il salvabile nei momenti più drammatici, ma che oggi non possono più bastare per tenere in piedi tutto questo sistema. Quindi o noi accettiamo che si deve fare, come ci sta dicendo Draghi stesso e come però i fatti stanno dimostrando, o noi accettiamo che si deve fare un passo in avanti rispetto ad una a delle scelte che vanno quantomeno come primo passaggio ad una capacità fiscale dell'Unione Europea oppure noi non siamo in grado di fare niente di, quei, di tutti quei buoni propositi di economia sostenibile, di piano per l'occupazione, di piano per gli investimenti di cui stiamo parlando. Allora noi dobbiamo riportare al centro del dibattito questo sguardo generale che si stacchi dalle singole piccole questioni perché è dove noi vogliamo arrivare se davvero vogliamo eh, salvare questo progetto, noi lo vogliamo e una delle proposte che io personalmente sposo perché penso che vada in questa traiettoria è quella che proprio due giorni fa è stata riportata anche su un giornale italiano di ehm, introdurre un eh, sistema di eh, assicurazione contro la disoccupazione europeo che è un sistema a mio avviso un, un progetto molto interessante sia perché parla alla, al grande, eh, alla grande platea dei, eh, dei disoccupati e quindi cerca di dare una risposta concreta sia perché dentro di sé ha in luce un meccanismo di capacità fiscale dell'Unione Europea, di fatto si tratta di trasferimenti tra paesi, e, tra alcuni paesi ed altri, eh, è un progetto che io credo possa davvero essere una prima apripista di una nuova fase eh, di organizzazione della governance non solo economica ma veramente politica dell'Unione Europea, io credo che questa sia una delle strade che noi possiamo imboccare. ce ne possono essere altre, ma questa penso almeno per quanto mi riguarda credo che possa essere una strada convincente è chiaro che ci sono molte resistenze è chiaro che non sarà facile perché quando si parla di trasferimenti come sapete bene è un altro dei tabù così come tra austerità e flessibilità però io credo che questa sia una battaglia che noi dobbiamo compiere se davvero Pensiamo che l'Europa debba e possa continuare ad avere una vita, altrimenti, e non è catastrofismo: questi prossimi cinque anni dichiareranno la fine dell'Unione Europea. Penso che se siamo qui, nessuno di noi voglia questo. Grazie. Grazie a Alessia Mosca, l'Orella Salini, Partito Popolare Europeo. Grazie mille, mi unisco alla... Cioè, cerco di dare eh, continuità all'impostazione all suggerita da Alessia che certamente condivido, non stupitevi che un membro del Partito Popolare Europeo sia d'accordo con eh, quello che dice eh, un esponente di, del Partito Socialista Europeo, in Europa queste cose succedono, magari si fa più fatica a vederle in Italia, in Europa succede che si possa ragionare, diciamo. questo è uno dei fatti positivi che ho rilevato, un dibattito politico Fortunatamente abbastanza concentrato sui contenuti più che su altri capricci, diciamo. Dopo non significa che ci si debba omologare necessariamente, però si possa lavorare insieme, questo senso. Sì. Allora io considero veramente interessante il vostro approccio che punta a, eh, lavorando sul merito, punta ad individuare forme effettive di risoluzione della dalla grande domanda su come generare risorse aggiuntive capaci di stimolare gli investimenti, questo piano di investimenti annunciato, perché in tanti anche hanno deciso di giocare un po' la partita di retroguardia, di aspettare che Juncker trovi la soluzione, in realtà eh, siamo tutti convocati ad individuarne una e questa anche eh, tra le tante sicuramente che sono tra le righe diciamo, del documento che, che proponete, questa della tassazione europea delle transazioni finanziarie è uno degli stimoli sicuramente più realistici che può essere perseguito. Però con un'attenzione, mi permetto di, di, di segnalarla perché eh, mi pare che il clima che si respira sia quello proprio di un lavoro insieme, come dire, di costruzione e di elaborazione. Allora, anche tassare le transazioni finanziarie in fondo significa attingere a risorse esistenti, non sono, no, sono risorse che sarebbero nelle tasche dei cittadini e che invece di essere spese in un modo verrebbero collocate in questo fondo, auspicabilmente europeo e non nazionale per non attivare nuovi fenomeni di, di, di scontro tra Paesi membri, ma sono comunque, non sono diciamo, nuove risorse, sono risorse esistenti destinate in modo più intelligente non collocate oggi nelle tasche degli stati collocate nelle tasche dei cittadini e rivisitate nella loro destinazione finale quello che secondo me invece possiamo non, non in alternativa, in aggiunta fare è individuare tipologie di investimenti che a loro volta siano capaci di rigenerare valore faccio un esempio, il project financing storicamente ha questa capacità poi spesso purtroppo anche in Italia sono state eh, diciamo messe in project financing, operazioni non capaci di, di, di sostenersi col cash flow generato dall'attività diciamo del progetto stesso, però che caratteristiche ha? Farò anche degli esempi concreti. Eh, siamo in Piemonte, il Po nasce in Piemonte, io sono stato Presidente della provincia di Cremona fino a luglio del 2009, quindi fino a luglio del 2014 il Po passa anche dalla nostra parte, abbiamo, un, abbiamo a Cremona il porto interno più grande d'Italia che è sottoutilizzato perché il Po non è navigabile 365 giorni all'anno, ma solamente 200, per cui non può essere utilizzato come una delle forme di trasporto a favore dello sviluppo economico del territorio. Eh, esiste danni nelle pieghe dell'Unione Europea e delle, delle regioni italiane e anche delle province, eh, un grande progetto, un project che ha come finalità quella di eh, renderlo navigabile attraverso la realizzazione di alcuni salti d'acqua, altrettante centrali idroelettriche. La centrale idroelettrica, la, la, diciamo la vendita di energia elettrica, genera quelle risorse necessarie a sostenere il progetto, okay? Soldi pubblici e soldi generati dall'attività stessa. Non è sufficiente il cash flow generato dalle 5 centrali idroelettriche ci vuole un sostegno di tipo pubblico io sono pur essendo sono di, diciamo, ehm, eh, non liberista sono di impostazione liberale ma ho una parte di me molto keynesiana per cui non mi dispiace affatto l'ipotesi di un sostegno soprattutto in un momento storico come questo di un rilancio degli investimenti in cui lo Stato fa la sua parte almeno in termini di programmazione per cui Parte di risorse pubbliche perché appunto il progetto non è in grado di autofinanziarsi completamente, però parte di risorse eh, che arrivano proprio dall'attività stessa, dall'investimento stesso, quindi risorse esistenti collocate bene e risorse nuove che non sarebbero state stimolate se non si fosse presa quella decisione. Gli investimenti di cui oggi c'è bisogno sono questi, cioè investimenti che in parte chiedono di ricollocare in modo più intelligente risorse che oggi circolano ma si disperdono, ma in parte ne generano di nuove. Un altro aspetto, scusate se sono un po' prosaico, vado su, su esempi concreti ma un altro esempio che secondo me è molto utile per capire quale possa essere una mentalità veramente europea nel rilancio economico che affacciato, viene affacciato alla vostra proposta e di cui parlava anche Alessia poco fa ehm, io sono in commissione, in commissione TRAN una delle due commissioni a cui partecipo in, in Europa sono la commissione TRAN che è trasporti e turismo una cosa che ho potuto verificare che mi ha molto colpito riguardo ai porti è che oggi un terminalista che va a Rotterdam il più grande porto la Rotterdam paga molto meno di quanto non paghi un terminalista che arriva a Trieste, perché Rotterdam ha un sistema di infrastrutture collegate al porto, talmente sviluppato, talmente forte, eh, da potersi permettere di fare degli sconti che noi a Trieste o a Genova non possiamo permetterci di fare. Per cui... Che cosa stiamo chiedendo? E i dossier vari che riguardano questo argomento ci vedranno più volte. Stiamo chiedendo che lo Stato italiano sia messo nelle condizioni di favorire investimenti che attorno a un porto come quello di Trieste, piuttosto che quello di Genova, penso a Trieste in particolare perché è un punto interessante, mettano le condizioni in quel porto di avere dietro di sé un sistema di infrastrutture tale per cui il terminalista che decide di far arrivare la merce a Trieste sa che quella merce arriverà a destinazione non in un mese, ma in 15 giorni, perché dopo il porto, a parte i tempi dello sdoganamento, che a volte in Italia sono infiniti, perché ci sono 97 autorità che devono intervenire, e questo è un dramma, ma a, a, diciamo, al netto dei tempi burocratici, che almeno poi ci siano infrastrutture capaci di lanciare la merce e, ed evitare il dramma che oggi viviamo, ad esempio, non so, del, del redattore Brianzolo in Lombardia che invece di portare che deve esportare la sua merce invece di portarle a Genova decide di portarle a Rotterdam perché ci mette meno tempo e spende meno questo è un dramma incredibile. allora per fare questo noi chiediamo che lo Stato possa intervenire economicamente a sostegno di quegli investimenti che mancano, Rotterdam e i lobbisti che sostengono Rotterdam si oppongono a livello europeo e intervengono nelle commissioni a cui noi partecipiamo, dicendo che questi sono aiuti di Stato e l'Europa non se li può permettere. L'Europa se invece decide di ragionare come Europa capirà, se deciderà di farlo capirà, che anche Rotterdam ha interesse che si sviluppi Trieste, perché è il punto di rilancio vero che favorirà la realizzazione di questi 300 miliardi di investimento, è che l'Europa si concepisca come un unico sistema all'interno del quale ciò che svantaggia una parte svantaggia anche tutte le altre parti. E allora da questo punto di vista, se in questo momento storico, stante la fase arretrata di investimenti che ha riguardato l'Italia in passato, in Italia, come in altri paesi, c'è bisogno di una linfa anche da parte dello Stato per alimentare questi investimenti che arricchiscano i nostri porti se c'è bisogno di questo in Italia bisogna lasciare che l'Italia lo faccia e che se c'è un paese che ha necessità non esattamente coincidenti con quelle di un altro paese questo non significa, non significa che l'Europa finisce l'Europa rinasce nella capacità solidale degli stati di concepirsi insieme, ma non per bontà e generosità d'animo, ma per strategia di sviluppo allora potremmo fare tanti altri esempi Pochi giorni fa c'era il sottosegretario Gozzi in, in Parlamento europeo. Segnalavo il tema, ad esempio, del rilancio delle concessioni autostradali. Abbiamo un enorme numero di concessioni autostradali in Italia che vanno in scadenza. Prima che scadano, quando mancano 5-6 anni alla scadenza della concessione autostradale, gli investimenti non li fanno più i concessionari e li rifaranno tra 5 anni, quando ci sarà il rinnovo della concessione. Fermiamo tutto, siccome abbiamo bisogno oggi degli investimenti. Eh, i piani economici e finanziari delle, delle, delle concessionarie autostradali, quindi dei project financing come prima, devono essere fatti domani mattina, non aspettare 5 anni dal termine della concessione. Domani mattina, allungando la concessione di 10 anni, questo significherebbe avere domani mattina 12-13 miliardi di Euro subito attivati in Italia solo con le concessioni autostradali e noi avremmo dato il nostro contributo affinché una parte di quei 300 miliardi di euro annunciati siano realtà. Ma l'Europa cosa ci risponde? Che l'allungamento delle concessioni in questo momento si configura come aiuto di Stato e questo il problema. Dopodiché veniamo a scoprire che in realtà hanno fuso quattro concessioni in Francia quello non è aiuto di Stato. Però. Allora, anche da questo punto di vista, idee concrete, proposte capaci di generare valore e denaro, se, no, non chiedendolo solo alla politica, questo porta... Nuovi, valori, nuo, nuovi investimenti, nuova occupazione e nuova coscienza europea.